Cartagine venne fortemente penalizzata dalla perdita della Sicilia e dalle dure condizioni di pace imposte da Roma. Ben presto ben quindi pronto. cominciò a pianificare la rivincita. L'oligarchia mercantile che guidava la città, capeggiata dalla potente famiglia dei Barca, intraprese allora l'espansione nella penisola iberica, conquistandone buona parte. I successi dei cartaginesi suscitarono forti preoccupazioni a Roma. Era chiaro che Cartagine stava ponendo le basi per riaprire il conflitto. Era questa la strategia del generale Annibale. Egli espugnò la città spagnola di Sagunto, alleata dei Romani, provocando l'intervento di Roma e l'inizio della seconda guerra punica. Attraversati i Pirenei e la Gallia, Annibale varcò le Alpi. Sconfitti i romani sui fiumi Ticino e Trebbia, nell'Italia settentrionale, entrò in Etruria e nel 217 a.C. sul lago Trasimeno sconfisse di nuovo i Romani guidati dal console Caio Flaminio. La strada per Roma era aperta ma Annibale, constatando che gli italici restavano fedeli a Roma, si spostò in Puglia per sollevare contro i Romani le colonie greche. L'esercito inviato da Roma in Puglia fu pesantemente sconfitto a Canne nel 216 a.C. La svolta